Thank <laughs> you. Pace e bene cari fratelli e sorelle, bentrovati. Questa domenica celebreremo la solennità del Corpus Domini, del Corpo del Signore, la festa dell'Eucaristia, ovvero sia della presenza reale, viva, concreta di Gesù in mezzo a noi. Domenica scorsa ci siamo lasciati proprio con le parole di Gesù che ha detto «Ecco, io sono con voi tutti i giorni sino alla fine del mondo», parole che mirabilmente si realizzano proprio nell'Eucaristia. E non è a caso il fatto che questa solennità segua quelle di Pentecoste della Santissima Trinità. Come a dirci che una volta nati a vita nuova abbiamo bisogno di alimentare in noi questa vita. Come un bambino che è appena nato ha bisogno di nutrirsi per crescere, così noi per crescere nell'intimità con il Signore, nell'unione con Lui, nella santità, abbiamo bisogno di nutrirci. E mentre per il corpo, diceva il curato Dars, Dio ha disposto ogni sorta di cibo, vegetali, frutta, carni, per la nostra anima non trovò nulla di degno fuorché se stesso. Che meraviglia! Il Vangelo di questa domenica è tratto dal capitolo 14 del Vangelo secondo Marco, l'istituzione dell'Eucaristia. Siamo nel contesto della cena di Pasqua, nella quale ancora oggi gli ebrei commemorano la liberazione dalla schiavitù di Egitto e Gesù la sta vivendo, celebrando insieme ai suoi discepoli. Ad un certo punto compie dei gesti e dice delle parole che le infondono un significato nuovo vorrei mettere in luce con voi due piccoli punti, cioè quali sono i due effetti principali dell'Eucaristia in noi, dell'Eucaristia ricevuta e accolta con fede. Uno ci unisce a Dio, due ci unisce tra noi. Partiamo dal testo. Gesù sta mangiando con i suoi discepoli, ad un certo punto prese un pane, lo benedisse, lo spezzò, lo diede loro e disse prendete. Questo è il mio corpo, cioè questo sono io, prendete, accogliete la mia presenza, accoglietemi, mi faccio cibo per voi, mi faccio così piccolo pur di poter stare in voi, con voi e dal di dentro trasformarvi in me. Infatti il primo effetto dell'Eucaristia colta con fede è unirci al Signore. Quando riceviamo l'Eucaristia veniamo in un certo senso assimilati a Lui e si opera una sorta di trasfusione in noi. Vengono infusi in noi ancora più potentemente in forza dello Spirito Santo, i Suoi pensieri, i Suoi sentimenti. E da questa unione con Lui possono scaturire tantissime cose meravigliose, ad esempio può essere distrutto il peccato veniale, veniamo rafforzati contro quello grave, si ravviva il rapporto con Gesù, viene accresciuta e rinnovata in noi la vita divina, la vita di grazia ricevuta nel battesimo e ancora possiamo essere consolati spiritualmente, ricolmati di pace, veniamo resi più capaci di amare. Insomma, più accogliamo con fede Gesù, più veniamo uniti a Lui e dallo Spirito Santo conformati a Lui. Per capire potremmo fare riferimento alla natura. La nutrizione cosa prevede? Che chi mangia assimila a sé ciò che mangia. Potremmo dire il superiore assimila l'inferiore. Quando riceviamo l'Eucaristia in un certo senso avviene la stessa cosa ma a parti invertite. È Cristo che assimila noi. E noi ci trasformiamo in Lui, non Lui in noi. Ci nutriamo del corpo di Cristo e siamo resi corpo di Cristo. Sant'Agostino, per spiegarlo, faceva riferimento ad una sorta di visione che ebbe nella quale Gesù gli disse «Io sono il cibo dei forti, tu non trasformerai me in te come il cibo del corpo, ma sarai tu ad essere trasformato in me». Che bello dunque accogliere l'Eucaristia con una crescente consapevolezza, con un crescente amore. Io nel riceverla sto accogliendo Gesù, sto accogliendo in me la presenza del Signore Risorto. Ecco perché, miei cari, quando il sacerdote porge l'Eucaristia a Messa e dice quelle parole altissime, il corpo di Cristo, cioè la persona di Cristo, noi rispondiamo dicendo Amen, cioè così sia, non grazie, buongiorno, altre cose, amen, così sia, accolgo con fede questo mistero enorme, l'onnipotente, l'infinito che per amor mio si fa così piccino, pur di stare con me e in me, e trasformarmi in sé. Ecco perché è bello, miei cari, vivere intensamente tutta la liturgia, partecipandovi attivamente, raccogliendoci soprattutto in quei momenti principali e fondamentali, l'annuncio della parola, la consacrazione del pane e del vino e la ricezione dell'Eucaristia. E negli istanti che seguono la ricezione dell'Eucaristia, raccoglierci, dialogare con il Signore, muovere il nostro affetto verso di Lui, il nostro amore per Lui, è un momento di intimità fortissima con Lui. Successivamente Gesù prese un calice, rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti e disse «Questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti». Cosa accogliamo da queste parole di Gesù? Il secondo effetto meraviglioso dell'Eucaristia è noi, cioè ci unisce tra noi. Fateci caso, l'Evangelista sottolinea che «Gesù diede loro il calice e ne bevvero tutti». Tutti bevono dal calice di Gesù. Indica la partecipazione alla vita di Gesù. Il sangue di Gesù significa la sua vita donata per noi, spesa per noi, sacrificata per noi, a nostro favore. I discepoli bevono dal calice, cioè vi prendono parte. E questo calice viene fatto passare tra di loro, questa vita la accogli e la doni a tua volta. Cosa opera in noi la ricezione dell'Eucaristia che ci unisce tra di noi? Come vi dicevo, la presenza reale di Gesù non è una presenza statica, ma una presenza dinamica di qualcuno vivo che vive costantemente, unito al Padre, che vive per il Padre e dona continuamente la sua vita per noi. e amore all'opera. Accogliere Gesù vuol dire entrare sempre più in questo dinamismo d'amore. Gesù ci assimila a sé, ci tira fuori dal nostro egoismo e ci rende suo corpo. San Paolo nella prima lettera ai Corinzi ha detto, poiché c'è un solo pane, noi pur essendo molti siamo un corpo solo. Infatti tutti partecipiamo dell'unico pane. Perciò San Giovanni Crisostomo diceva, che cos'è il pane consacrato? Corpo di Cristo. E cosa diventano coloro che si comunicano? Corpo di Cristo. Non molti corpi, ma un corpo solo, quello di Cristo. L'Eucaristia ci unisce tra di noi, ci rende una cosa sola e ci rende capaci di essere una cosa sola e ci chiama a vivere in comunione con gli altri, per gli altri, per diventare davvero una cosa sola. San Giovanni Paolo II diceva «L'Eucaristia è istituita perché diventiamo fratelli, viene celebrata perché da estranei e indifferenti gli uni gli altri diventiamo uniti e data perché da massa apatica e fra sé divisa, se non avversaria, diventiamo un popolo che ha un cuore solo e un'anima sola». È significativo, il Signore ha voluto lasciare il dono della sua presenza e noi lo celebriamo quando ci riuniamo insieme e ci rende uniti, ci unisce tra di noi. Potremmo dire che non possiamo incontrarlo se non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 ti accolgo Signore, accolgo te e in te accolgo il mio fratello, la mia sorella. In conclusione miei cari, vogliamo chiedere davvero al Signore una grazia di poter celebrare con gioia questa solennità e poter accogliere con sempre rinnovato amore e consapevolezza l'Eucaristia, il dono dei doni, la presenza reale di Gesù. In noi è efficace nella misura della nostra fede. Ricordate, nel Vangelo l'episodio della guarigione dell'emorroissa, questa donna che per anni fu curata dai medici ma invano. La sua emorragia si fermò solo quando toccò con fede Cristo. Una folla intera era calcata attorno a Gesù, ma soltanto lei lo toccò con fede e si arrestò la perdita di sangue, quella perdita di vita. Sant'Agostino diceva, tocca Cristo chi crede in Cristo, chi entra con fede in contatto con Lui. L'Eucaristia potremmo dire che è efficace in noi nella misura della nostra fede. Apriamo sempre di più il cuore a tanto amore, a tanta bellezza. Concludendo con le bellissime parole di Santa Teresina, che in un certo modo diceva, se le persone sapessero chi incontriamo in chiesa? Che cosa accade quando viene celebrata la messa? L'accesso nelle chiese dovrebbe essere regolato dalle forze dell'ordine. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti!